è la prima volta insomma fra i migliori del mese, è Antonio Privitera dell'agenzia di San Lorenzo Roma. Lei è da poco che è diventato Sales Manager? Eh sì, perché durante la Golden Domus Summer Edition eh, in realtà a, a, questo gesto esprime un po' quello che è il clima. Secondo me questi risultati per chi fa questo lavoro valgono doppio perché comunque riuscire a trasmettere un senso di sicurezza a chi vende e chi compra è una grande sfida e quando la vinci alla fine devi soltanto che battere le mani a chi ti sta cercando di insegnare un lavoro Certo, lei è entrato con noi senza esperienza sì, esattamente io ho iniziato lo stage come fanno tutti a poi, giugno 2020. Esatto, a giugno 2020 lo stage ti permette soltanto di assaporare quello che può essere un po' il clima del lavorativo. Poi in realtà nei mesi successivi scatta qualcosa. Allora, se sei determinato, ovviamente soprattutto in fase di la base proprio, notizie e acquisizioni, i risultati arrivano perché comunque io sono soddisfatto anche perché ho seguito proprio passo passo quella che era la base dell'attività concentrandomi sì. su quella la, la parte produttiva fondamentalmente facciamo crescere le persone, gli diamo delle opportunità come è successo con lei in un anno solo si possono fare grandi passi insomma eh? allora, Bene. è un'opportunità che bisogna cogliere, grazie ancora e spero di vederci presto anche nei prossimi mesi allora, saluti Salute. Salute.